realizzato tutto in, in Excel o meglio tutti gli indicatori sono stati prima preparati con programmazione eh, libera in SAS ma poi sono lo strumento realizzato in Excel in diversi fogli elettronici eh, l'utilizzo è piuttosto semplice è necessaria una competenza di base eh, dell'uso di Excel nell'ordinamento eh, delle varie colonne nell'utilizzo dei filtri ma non si deve fare nessun tipo di calcolo. Quindi vediamo prima i contenuti dei singoli fogli per poi passare ad un esempio eh, di utilizzo eh, pratico. Allora il primo foglio denominato HUDS Piemonte eh, contiene eh, il calcolo di diversi indicatori che vi ho eh, illustrato per le 323 eh, zone di azione per la salute piemontese. È suddiviso in diverse eh, colonne raggruppate per codici colore, le prime quattro colonne rappresentano i diversi territori eh, per i quali è rappresentabile il fenomeno, gli indicatori ripeto sono stati calcolati per le 323 health zone ma sono filtrabili per i diversi livelli territoriali, quindi attraverso l'uso del filtro Potremmo ad esempio utilizzare eh, e visualizzare le informazioni relative alle 109 HADS eh, montane. Potrebbero essere ancora ulteriormente filtrate per le, eh, 13, eh, per le 12 ASL piemontese e per i 35 distretti sanitari. In azzurro chiaro poi vedete rappresentati i 5 eh, indicatori di disagio sociale eh, li ripeto la percentuale di soggetti con bassa istruzione la percentuale di soggetti inattivi la percentuale di NIT ancora la percentuale di soggetti in affollamento abitativo e la percentuale di, di soggetti provenienti da paesi a forte pressione migratoria e poi la somma di questi cinque indicatori dopo che sono stati trasformati in distribuzione Z e quindi l'indice di disagio sociale in colore eh, azzurro più scuro troviamo eh, gli indicatori di bisogni, 5 indicatori di bisogni di salute che sono il tasso grezzo di mortalità prematura, il tasso grezzo di salute mentale prevenibile, il tasso di interruzione volontaria di gravidanza, quello di utenza CERT con dipendenze da sostanze e infine quello di traumi da incidenti anche questi vengono trasformati e sommati nell'indice composito di bisogni di salute. I due indici di disagio e di bisogno poi vengono sommati in un indice complessivo sintetico di disagio sociale di bisogni di salute, l'indice Haz di fabbisogni di prevenzione. Questi tre indici compositi poi abbiamo detto che li abbiamo categorizzati in quintili di aree per individuare le zone di azione per la salute quindi abbiamo individuato zone di azione per disagio sociale quindi da molto agiate a molto disagiate ancora zone di azione per bisogni di salute da eh, molto sane a per niente sane e ancora zone di azione per la salute eh, da azione molto bassa ad azione molto alta, anche qui possiamo attraverso l'uso dei filtri ad esempio selezionare i territori ad azione molto, eh, diciamo, molto alta ad esempio all'interno della precedente selezione sulle unioni montane, quindi sono selezionati sei territori eh, montani ad azione molto alta. Il secondo foglio è assolutamente sovrapponibile al primo, mancano le intestazioni di cella eh, complessive e è il foglio che io vi consiglio di utilizzare per fare gli esercizi e gli ordinamenti e i ranking tra i territori. L'accorgimento è sempre quello prima di fare gli ordinamenti di selezionare cliccando qui in alto a, in alto a sinistra eh, tutto il foglio di lavoro e poi andare su dati, ordina, e ordinare il fenomeno per l'indicatore di interesse dal valore più grande al valore più piccolo o viceversa. Il terzo foglio riporta le informazioni che vi ho presentato eh, nel PowerPoint rispetto quindi alla popolazione nei diversi numeri di Haz. Qui, sono aggiunte qui le rappresentazioni cartografiche dei comuni, capoluogo di regione e di provincia con le denominazioni delle diverse, dei diversi territori in modo da poter guidare l'utilizzatore a, a capire quali sono i territori più o meno eh, disagiati e bisognosi di salute eh, della città a cui si vuole fare riferimento. E In questo foglio sono ancora riportate le popolazioni per le diverse Haz e anche quali sono ad esempio i comuni che compongono le diverse Haz. Quindi se vogliamo ad esempio lavorare sulla zona 10 del Chivassese, sappiamo quali e quanti sono i comuni che la compongono con il loro codice ISTAT di riferimento e la popolazione eh, che le abitano. Ho poi riportato in questo foglio eh, la spiegazione dei diversi indicatori di disagio sociale di bisogno di sintesi che vi ho già presentato sono ancora riportati i grafici ad esempio della distribuzione dei tre indici eh, le rette di regressione le il numero dei punti tra disagio sociale e bisogno ancora la regressione tra l'indice HAZ e l'ospedalizzazione e quei eh, valori eh, minimi, massimi, diversi momenti e ancora la matrice di correlazione per la valutazione della collinearità tra le varie informazioni che vi ho già presentato. Quest'altro foglio riporta le fonti informative che sono state eh, utilizzate per il calcolo mh, e la costruzione dello strumento. Infine eh, la bibliografia di riferimento eh, alla quale ci siamo ispirati e le istruzioni all'uso dello strumento con l'indicazione della versione dello strumento che stiamo utilizzando. Quindi lo strumento è di per sé autoesplicativo, tutte le informazioni che vi ho raccontato nel PowerPoint sono poi riportate e riassunte nei diversi fogli dello strumento, quindi usando lo strumento potrete individuare i territori sui quali implementare gli interventi e le azioni previste dalle diverse linee attività del piano regionale di prevenzione. Possiamo ora provare a fare un esempio di utilizzo dello strumento soffermandoci ad esempio su, una, su un ASL provo a selezionare quindi usando il secondo foglio l'ASL Torino 4 provo a ordinare i territori per il livello territoriale in modo da raggrupparli, vediamo che escono fuori per l'ASL Torino 4 26 Haz, una appartiene al livello territoriale dell'ex eh, unità sociosanitarie locali, 17 fanno riferimento alle unioni montane e collinari, 5 alle zone omogenee dell'area metropolitana torinese e 3 sono grandi comuni dell'area metropolitana torinese. Quindi la composizione del lato 4 si articola in queste diverse eh, hud. Possiamo ancora vedere a quale distretto sanitario queste HUDS appartengono. Possiamo provare a fare un primo ragionamento eh, di ordinamento dei territori per l'indice sintetico di disagio sociale e di bisogni di salute. Allora selezioniamo tutto il foglio, andiamo su Ordina, selezioniamo l'indice sintetico di disagio sociale e di bisogni di salute e proviamo a fare l'ordinamento dal più grande, dal valore più grande al valore più piccolo. Vedete come escono fuori due territori ad azione molto alta che sono l'unione dei comuni montani della Val Chiusella e l'unione montana delle valli Orco e Soana, quindi la montagna esce fuori come ad azione molto alta. Abbiamo al, dal lato opposto territori d'azione molto bassa, come la zona 4, quindi una zona omogenea dell'area metropolitana nord, e ad azione bassa, eh, territori di varia, eh, di varia provenienza. Possiamo però fare degli ulteriori eh, ragionamenti, possiamo cioè provare a vedere quanto pesa, ad esempio, la componente sociale sull'indice complessivo, provando a ordinare eh, i territori per l'indice di disagio sociale. Sempre dal più grande al più piccolo, vedete come l'ordine dei territori cambi eh, abbastanza, vedete come al primo posto eh, venga fuori l'unione montana delle valli Orco e Soana. Ma possiamo ancora provare ad esplorare le singole componenti del disagio sociale e vedere quale di queste componenti pesa di più. Allora, eh, la prima eh, HADS più disagiata eh, rispetto alla seconda eh, pesa enormemente di più la percentuale di soggetti provenienti da paesi a forte pressione migratoria, quindi per questo territorio il fattore che incide di più sul disagio sociale è la presenza di stranieri eh, provenienti da paesi a forte pressione migratoria sul territorio di questa, di questa HADS. Possiamo complicare il ragionamento passando a, a vedere quale pesa di più invece tra gli indici di bisogno di salute, quindi proviamo ad ordinare lo strumento per indice eh, di bisogno di salute dal più grande al più, al più basso, vedete come torna in pole position le unioni dei comuni montani nella Val Chiusella, vediamo che qui per questo territorio tutti gli indicatori sono... Eh, superiori a quelli espressi dal territorio subito eh, seguente, quindi il tasso grezzo di mortalità prematura è praticamente il doppio, è più alto di, in diversi punti eh, eh, il tasso grezzo di salute mentale, così come gli altri eh, indicatori che abbiamo considerato. Quindi questo è un po' il tipo di ragionamento che ciascuno di voi potrà fare rispetto a all'ASL di, di propria competenza. Quindi l'invito è quello di provare a cimentarsi personalmente eh, nell'uso dello strumento, eh, provando a ragionare eh, per i territori di propria competenza su quali sono eh, quelli che emergono come più disagiati dal punto di vista sociale, e più eh, bisognosi di salute e ragionare ancora sulle singole componenti che determinano maggiormente il disagio sociale o il bisogno. Io vi ringrazio nuovamente eh, per la vostra attenzione e eh, vi auguro un buon utilizzo di questo strumento che speriamo si possa essere utile per eh, individuare i territori sui quali implementare interventi e azioni in un'ottica di equità.